Ciao a tutti, come state? Vabbè, passo alla domanda successiva. Nulla, volevo farvi un saluto e lasciarvi un piccolo compitino, detto anche homework, il linguaggio scientifico corretto. E... Prendo spunto da quello che sto facendo io in questi giorni, oltre a ovviamente rallentare tutto ciò che è possibile rispetto alla cura della casa, alla cura della persona eh, e anche goderci quelli che sono gli affetti più cari, sto provando e cercando di trovare un lato positivo in queste giornate che sembrano tra trascorrere tutto nel medesimo, tutte nel medesimo modo e vi dico che eh, la mattina sto approfittando del sole che c'è sul mio balcone per leggere, per far giocare i bimbi eh, non in casa ma almeno sul balcone eh, cercare di abbronzarci un po', infatti sono abbronzatissimo, si vede e cercare veramente di trovare un lato positivo, ce la possiamo fare sperando che tutto questo possa finire a breve, a brevissimo, vi lascio un abbraccio forte forte, ciao!